Benvenuti cari amici elfi e umani, Vandor, ci troviamo in una provincia del tipo Pergamena e andiamo a vedere che tipo di nemici ci troviamo, qui abbiamo, andiamo di mezzo, il Ranger secondo, e Misty Walker furtivo 3 stelle, e poi la battoscuro 3 stelle ok di fronte a questa situazione la risposta più lineare che si può dare è quella di mettere in campo 5 unità di cerberi eh, per quanto riguarda gli elfi ma anche gli umani perché questa è un'unità che proviene dai eh, terreni di addestramento e eh, perciò eh, tutti, tutte e due le razze l'hanno in comune ok nel caso specifico dispongo di di 3 quindi il livello a cui dobbiamo rispondere è adeguato. guardi celle dei sinistri 3 stelle eh, vediamo un po' entriamo in campo e vediamo che tipo di situazione ci troveremo già in combattimento ovviamente non ho mandato dentro l'esploratore e comunque il Cerbero ha una grande capacità di aggirare gli ostacoli, dobbiamo subire l'iniziativa delle Misty Walker questa unità molto pericolosa e curiosa per l'atteggiamento si mette si può dire quasi eh, in posizione west, <ride> possiamo chiamarla così. Ok, allora, la prima cosa da fare è aggirare, aggiriamo lo schieramento e andiamo ad attaccare l'Ovenger. Okay. ranger è dotato di contrattacco, eh, vediamo un po' adesso di... Procedere, come dire, la parola è passata al gruppo dei cerberi, anche in questo caso bisogna fare un aggiramento per colpire l'unità. Sto spostando, mettendo questi cerberi già in questa direzione, perché la prospettiva è di andare ad attaccare la base successivamente. Adesso vediamo mi raccomando, bisogna entrare dentro, vedete qua, non fermarsi la prima altrimenti poi il cerbero in questa posizione, se avessi attaccato con la prima unità, questa che adesso ha 1154 cerberi, ecco, se avessi attaccato questa Misty walker eh, avrei bloccato il passaggio con gli altri cerberi, quindi abbiamo, dobbiamo avere la cortezza di fare entrare il cerbero per colpire che si sono, non sono stati toccati dall'attacco e quindi hanno tutta la forza e come vedete è totalmente distruttivo ok Campo diciamo che a questo momento è in mano alle nostre unità canine c'erbero quel gioco e un c'erbero con eh, due teste, non c'è tre come quello mitico, eh, però è forse più pericoloso. Ok andiamo a finire alcune partendo dai cebri che sono più eh, intaccati cerchiamo di individuare quelli abbastanza forti da poter distruggere chi si trova avanti adesso eh. nel certo attacchiamo quest'altra abbiamo ancora due attacchi primo attacco batte oscuro, che è pericolosissimo eliminiamo il secondo attacco abbiamo due misty walker pari potenza che eliminiamole una l'altra seguirà al prossimo giro ok adesso possiamo andare avanti con il più conto fino a arrivare alla completa distruzione. Elvan Splende, vittoria agli Elfi, ecco come vediamo qui le, le nostre perdite sono state relativamente poche, non tanto per una sproporzione numerica, perché comunque affrontare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unità nemica è sempre un'impresa inattiva quanto perché abbiamo utilizzato l'arma più adatta estremamente efficace sia nel caso qui delle eh, truppe a distanza leggere ok queste sono unità a distanza ravvicinata di, di tipo leggero e poi l'unità magica la oscuro grazie per la visione e il Vandoro